Salve amici, benvenuti in questo nuovo video. Ma oggi, scusate se è uscito in ritardo di due ore. Perché non abbiamo potuto farlo di mattina il video. E quindi non è uscito alle 14 come al solito. Oggi siamo di nuovo sulla NexusCraft. Da invadere perché si dobbiamo invadere questo server del cacchio. Invadiamoci! Vai così! Oggi siamo in questo server. Io io io l'ho buttato per terra. Bene. Leo, si sentono di più il peporale che la tua voce. Bene. Ottimo, meglio così. Siamo in questo server perché dobbiamo fare un'avventura. Ci dobbiamo avventurare per trovare un te un tesoro che sarà ricchissimo, non sappiamo, un tesoro segreto. Quindi io mi dedicherei. Abbiamo abbastanza cibo. No, eh, bene. Ah, ehm, Hai E io fretta. sì, ho fatto la farm. Vai, vai, vai, dammi metà delle, delle cose che c'è. Vi porto, vi porto, venite. Andiamo. E là abbiamo pure una persona nuova. Perché ho sì, messo il punto intero? E eh, si chiama zenith che non può sì, parlare perché c'è certo. il microfono esploso, così sono dettagli, non può. Ma parlare. da dove è venuto, scusatemi? Eh, di qua, l'ho conosciuto qua, è un fratello è il fratello di un altro tizio che conosco qua. Questa qua è la No, pensa a tre coltivazioni. Ah no, vero. Eh, vero? No, Zenith, mamma mia, mi scordo sempre perché è un nome di un tizio. Ah, che. Ma lui ci sente, ma lui ci sente, domande No, in chat scrive. Non ah. c'ha le cuffie rosse, oh. non può sentire. E ne parlare, quindi. Vabbè, eh, comunque in eh, quante pagnotte c'hai? Pagnotte? Un mm, no. mm. Quante Avanti bagno... che, che ha detto? Io, direi che sì, sì, infatti, che cose queste, ma c'è un portale del net ecco, ragazzi. Ah, si, sì, è lo mio. L'ho fatto io. Ma sei spugnato naturalmente. <ride> L'ho fatto io, ho detto. Ok, io e mia. Come, ragazzi, guys, come si toglie il la chat? Io okay. sono con Andy, pal. Tippatevi da me che sono. Vicino a un luogo bello. Tipatevi. Oddio ma che inferno è il nether con le shaders. Eh, tipo. È un inferno, cioè. Wow. wow. Tu con la, con la tua 370 puoi usare la le... Eh, raga, l'unica cosa che si vedono sono i blazer perché. Sono i blaze perché brillano. Bra Bro, ti ho richiesto, eh, richiesto sì. in TPA. Ok. Ma non c'è. Che dici? Sì, bros. Ora Ah no Foxy questo è Foxy che cazzo No no no no No no Quello là è molto forte ti spacca Dai No Foxy Andrius Chi è sto Andrius Daniel a me Ecco qua bravo Andrea vieni ok pure Stefano Fai ti piace Io sono con Andrea a esplorare una fortezza già esplorata Andrea sta venendo Ah. Sono morto, che è ritardato Si è ritardato. Oh, dai, stai vieni, dobbiamo esplorare. si dobbiamo... ragazzi, slash foxer. Come si toglie la chat che non vedo niente? Eh, basta che fai opzioni, chat, grandezza, fai. fai grandezza testo chat e fai 0%. Qualcuno si ricorda com'era il suo nickname? Non mi ricordo. Nickname di chi? Di ZenZeight, come si chiama? Scrivi in chat Z e fai tab. 0 1 0 1 No, non credo. serio 1 Fai il kit via da me. Sexo Raga, qua c'è una casa non claimata che io sto girando mm. i materiali. Cioè, ma non c'è preoccupazione. Sì, non c'è una consiglia. Sì. Ma lava, ma veste scegliendo. Mm. Ok, me l'ha mandato. Ma i zombie non vi fanno okay. niente, sto giocando. Io, io ho l'armatura ineterita. Ok. A dare un'ora di impunità, ecco perché. Un'ora di un ah ok seguitemi tutti, dobbiamo andare all'avventura. Avete delle enderpeel? No, bene. Vi distribuisco le enderpeel. Allora, 8 Mamma mia, l'enderpel accetto la richiesta, ma che non sei venuta ancora. Ma che cazzo? Ragazzi, a me non mi avete dato l'enderpool. Eh, si, se le preso preso Ok. Andrea, tieni te ne do 8 enderpell daniel dietro di te la prendi tu e tieni otto Enderfell. sono caduti da... ste dove sei? tu i materiali a una casa non climata si sì, per tu ok dove siete venite tutti da me ste dove stai mamma mia arrivo la lava! Non come l'ho schivata! Allora! allora quando quando lancio provarmi. un ender Allora Flash T no. P Accetta Andrea. Chi mi ha preso la spada? Ridatemi la spada, bastardo No <ganno> Io non sono mai stato con te. Ok. Uh, Steph, Io ero no. lì, ce ero là, la ce l'hai l'Enderpell Io a casa mia, aspetta No, no, no, ritornare, te lo dico, te lo dico E eh, ormai sono a casa mm. Vabbè uh, Andiamo, iniziamo ad andare uh, Da questa parte Lanciate l'Enderpell dalla mia parte dove... Ok Andrea accetta Venite, mamma mia ok sono venite sopra siamo sopra la montagna un po' ah eccovi Sopra la montagna con l'Enderpear le Ma okay, che Enderpearl Ok seguitemi dobbiamo cercare il tesoro io ho pure una barca fatevene pure voi una barca così andiamo ok uno due Fortemente... tre. mi faresti una barca per sole? si sì. Vieni, che Aspetta Ma dove siete tutti? Ok I'm mean. No che cazzo ha fatto? Ho fatto l'ender Dove siete? Venite io sono sono sopra la montagna Come sta un vado? Thanks, Thanks so, so. Vabbè ti sei giurato pure la crafting Venite Oh le zucche <s jakieś noise> Fox raccetta la richiesta Dai. che non ci vuole il cammino. Ah, Andrea accetta la richiesta, non ci voglio il <ride> Che gamer. <ride> Andrei. Ok. Vámonos. Andrea non so di anche. Andrea sta minando carbone. Infatti no, oh mio Andrea devi venire con noi, dobbiamo fare la eh, una... una... cose. ma stiamo per acce. avanti no. a voi. No, non credo. Raga, Io, Io sono in cima alla montagna. Uh, io sto seguendo una bussola che ci dice dove dobbiamo andare, quindi non so se tu stai andando... Uh, Leo accetta Vai. Ok, vai. Pure Andrei... La lava! Non andate da, alt da altre parti, cioè mi dovete seguire per forza. Andrei! Ok. Andiamo tutti. Seguitemi. Se no vi perdete perché io sono l'unico che, che ha mh, la bussola Che cioè è rarissima No tutti butto. Secondo me sto il video lo dobbiamo vi dividere in due o tre parti Re aside sta cosa eh, anche qua vai Speriamo di no Eh Speriamo di no Vai andiamo ma facciamo una musica dell'avventuriero, vai. <coughs> Sta e fai tu tu tu tu tu tu tu. io la posso la Io posso metterla in diretta la musica. Vai, che me, musica mettiamo? Una musica dell'avventuriero. Eh, dimmi tu, no, non lo so. Mh. che è il copyright. No, ma ovviamente senza copyright. aspettate che apro la soundboard. Dove sono? Io sono con Andrea e Daniel Daniel è per lato è pure Zerion Vi aspettiamo, dove siete? Tippati di. Ti, cioè, tipami Però ci dovete seguire. Ogni non volta che uno. lancio un enderper, lanciate pure voi nella stessa direzione, capito? Sì, vabbò Vai, andiamo. Andiamo, okay. andiamo, andiamo, andiamo. la. Andiamo a lavorare! Sì, andiamo a lavorare, sì. Le miniere di carbone! E niente! Ma fate economia di stand per... No, per tra... per andare. Canto io sono ancora due stack, quindi. <ride> eh, dividi un po' con noi! Abbiamo ancora a due stack Vino tre. Ecco. Eh, ah, okay. No, io ho tre Ender per non trestacco. Vabbè, devo fare... c'ho ho mezzo cuore. c'ho ho mezzo cuore. c'ho ho mezzo cuore. Non morire. Cuore. Mi sono buttato da sopra la montagna. Aspettami mi dai. Cos'è che Andiamo con la barca. Okay. Andiamo con la barca. Mi fa tempo che Daniel guida no, io. Andrei, metto la... No, no, no, Andrei, devo fare io. Mamma mia. Non è da qui. È qua. finito il viaggio qui, ragazzi. Non è per niente è finito. Esci, guido io. In che guida cosa? Ad Andrea E' dove cazzo? No Aspetta, aspetta, aspetta, aspetta. Andrea, prendi una barca pure tu. Io! No. Eh, aspetta, aspetta. aspetta. Oh, mettiti la barca, torna mamma aspetta, Io ce l'ho una barca, ce l'ho io! No. Mi hai preso la barca. È finito il Vieni. viaggio, andiamo! Sali, sali! È finito il viaggio in barca, non c'è bisogno. Ah no, invece no. Eh, vabbè, cullati tu la barca, vai. Mettete no, barca, Andrea, metti la barca. Deployo sempre avanti. Sei avanti. Si parte. Vai. Okay. no Sono con Zeri. Togli no, la barca. No. Vado con Daniel. Vi eh. spostate come se non fosse niente. Guys, ok, finito il viaggio. Mamma mia. Sempre avanti. Ah. È un viaggio molto estremo. e eh, qua Dobbiamo usare l'ender. Però, <ride> come facciamo? Io, a da, la... piedi. Io eh, da piedi. Io da piedi. Eh, si. Vediamo come fare. E mi date un po' di ender per. Vabbè senti la U pau stavo per cadere Raga non so, andata, è vuoi andare a Ender non mi un po' più. è boss so. so. Dai eh. andiamo, so, andiamo. So. andiamo andiamo Aspettate, Andiamo Aspettatemi ragazzi Uno ha scritto vodka In <ride> chat <ride> <ride> Dai è vero Dove sono? Leo Dividi un per po' per delle per due. tue Vai, vieni però, venite. Eh, ho fatto il TPA. Siamo avanti. Eh, lancio una Io mi trasportare da te. Lancio una freccia. Perfetto. I'm with you. Leon, mi dai un po' di Ender Pearl? Eh, certo. Com'eri. Leo, givami anche me, anche eh, me. E vabbè, di... ma che sono la banca nazionale dell'Ender perché che? Sì, eh! Tenete. Buongiorno. Mio, mio, mio, mio, mio. mio. Eccomi. tieni qua. Per... Prendi, prendi, la yeah. che prendo no, qua. No, me la. E che schia, te reag. Lo io. Dai, andiamo. E <ride> gliaccio. No. Andiamo, andiamo, andiamo a lavorare. Eh, metti sta canzone, cosa <ride> stai? E andiamo a lavorare. Oh, allora, certo. In anni, in anni, in anni bro, in nani, nani di bianca, nani. bianca di nero Aspetta raga Andrea Se è morto. mi aspettate posso metterla Andrea è morto eh, qualcuno E sì, ti teletrasporti Ok vai vai la metto la metto la metto la metto Andiamo guys eh, YouTube Serve cibo qualcuno cibo oh, Grazie Ok andiamo, continuiamo aspetta eh, io, sto scaricando così cosa come la stai scaricando? E eh, beh certo Foxy, vieni a casa mia! Foxy eh, Possiamo andare? Eh, stai dove si? Sì. che mi sta merando oh, Andiamo, Basta. andiamo! L'ho scaricata se volete la metto. Mettila, che aspetta! Vado! È il doppio schermo, sì. fallo eh sì, lo sto facendo. Ok. Sì, c'ho il doppio schermo, ma non è che posso fare due cose contemporaneamente. Invece il da sì, devo andare. Se va bene, va tostretta, stiamo dovremmo aspettarlo. Mi compro 800 tastiere, oh, Infatti, vabbè. Infatti, per questo eh, devi farlo. Ok. Aspetta. Così cosa? Picchiamo, eh. Picchiamolo, picchiamolo. Picchiamolo. L'ho messo, l'ho messo. Così. Dai che casino messa Io non la sento Sto non sto sentendo il rispetto Porco dio Facciamo una cosa Facciamo a fallo io eh, oh, so eh, eh. Quanto scommettiamo che sente. sente. no e comunque perché. Eh, non di... Faccio una cosa Allora Comunque ragazzi quello che state vedendo è il nostro server ufficiale di Discord Se volete vi potete unire da Twitch Ecco qua Ah perché devo scaricare pure il clown lo scarico eh, vabbè sì. non fa niente eh, questa, parte questa parte la tagli Questa parte la tagli Ecco qua eh, posso Vabbè vedere. grazie a cazzo Eccola ma alza il volume No tu lo devi alzare io ce l'ho al 200% Ma non metterla al bot della musica Che povero quello. Ci sta troppo ma il bot nella musica no. Gita. E così. E così. E così. No io mi sono perso. Eh. Mi sono perso da solo. Ditemi. Eh. Sì. tutti si sono persi. Sì, fammi da te. Anche a me. Dai, che cazzo. La miglior canzone del mondo, ragazzi. Eh, sì. Andiamo, andiamo. Andiamo. Mentre eh. raga io sto no, giocando no, ora che è notte prendi una torcia e mi metti nella mano sinistra no, ce l'ho io ce l'ho io non mi funziona a me l'optifine, non so perché. a me funziona è a me funziona a me funziona moda, basta che funziona a me ecco io come faccio vedere funzionare per funzionare il video no? che eh. in realtà dovrebbe funzionare quello che è no, a me non funziona ce l'ho tutti i io però non mi funziona non so il perché. ma hai messo il giume di dinamica Sì, sì, l'ho messo l'ho messo Boh. si è buggata lo no, devo rifare aia sto casino e ho eh, oh. sono proprio sì però ci sono dei ragni hoffer sì, aspetta ci sono dei ragni proteggetemi proteggiamolo proteggiamolo dai e eh, io e ho! Eh, ho andiamo a ciuccia cioè, io eh, eh, ehm. dai no no mi disto soltamente faccio di favore è accettato di nuovo e rifallo rifammi il tpa ho già fatto non è vero, non è vero. rifallo hai già, hai già chiesto a foxer di accettare dai. la richiesta raga ah, no. comunque eh, ogni tanto è venuta servizio audio perchè sto scaricando il distorsore vocale per mettere le voci no Beh, per... per mettere le canzoni tipo ora non vi sento più perché non ho preso il di EDWIN. Bene Guys dove state? è eh, fai il tpa faccio il tpa da Andrea ok vi risento no da foxer da Fox. Oh, no no no c'è cioè, Andrea davanti a me ragazzi non ti preoccupate ok andiamo ah, andrea Voglio rivoglio di nuovo la canzone, ragazzi, se no non gioco più. Ah, mi stanno in cura <ride> Rivoglio la canzone. Oh. Accettami il TV. Io sto io sto cercando di mettere quella cosa, non potete lasciarmi indietro. So, Tippatevi tutti da me. Ma ce ne sono da ultimi ma dove stanno? io mi sono tippato da te ti ho richiesto ti sì. ho richiesto eh sì ricche però, ricche però ogni volta che mi fate un tippio sempre sti rani vengono e cazzo mi proteggio io c ah, Accetto, accetto, accetto. te l'ho accettato la sera di che raga io, io mi minecraft perché non lo sento prendo sempre i rumori di andiamo Uccite gli enderman quando lo segui danno l'enderman Buoni buoni buoni buoni buoni Madonna mi sta pensando. Andiamo andiamo Mamma sta musica ci sta perfetta È morto Venite oh. Anno. Ma dove stanno Anno. gli altri? ragazzi vi fermate un attimo, posso mettere la roba! Dove siete? Venite! Ehi hey, ho! Ah, so io ce l'ho qui! Lo state! Ora oh, raga un attimo vi lascio. Accettami il TP. Uh, Leo. Hey oh, no. i di merda mi dimentichi. E tu? Beh, ok. E tu? E tu? Ma se mi buttassi. Tanto sto ho l'ingor. Ok, andiamo. Buttatevi che è morbido. Sì, è morbidissimo. C'hai mezzo cuore, quanto è vero Gesù Cristo. Io no, no, non c'ho mezzo. C'ho un limbo. Ling... Ho capito cosa c'hai, ho capito. Dammi sì. l'ender l'enderpo, per favore, per eh, favore. Oh, solamente solamente 14 che mi servono a me. Eh, poi come faccio io? Dammene 7. Ma come faccio poi io, scusa? condividere eh, sì. ci c'ha l'ender force ma ah, io ne ho 10 eh, te ne posso vedere Me ne dai 3 si vieni where are you. you eh where are you tu andiamo where tu <ride> <ride> <are you> <ride> intanto uccidete gli animali così abbiamo pure carne da mangiare peccora hey, nera It's, It's, ok accetta il tp come <ride> si accetta devi sulla scuola che cosa ok ok con quella voce fratta non mi hai proprio beh io lo sto sentendo oh ma dove siete io sono sul misuratore di vieni tippatevi tutti voglio anch'io quella voce ragazzi no vamo no alla tu sei il cazzo come si chiama? solo Ma povero Però perché ce l'è con questo povero? Mamma mia, sei il Ron, ma è un andiamo. Damme, pochino, the ender. Ma se me l'ha appena bell. chiesto a me, che gli ho dato io che non ne avevo, non ne avevo. Tu, a me perché, a me perché, a, tu a me perché non me l'hai dato? Eh, mm? perché non me l'hai chiesto. No, ma l'ho no, no, idea, vuoi. fai schifo. No, l'ho no, Leo. Mm, io vi confondo. Ok, pipì mi ha detto KTP! Okay, ma lui è. Lui è il mio genero il... il tuo genero. Il mio genero. E <ride> <ride> <ride> eh, Leo, accettami Tp. Vai. Ma ho trovato una base di un tizio comunque. Auguri. Auguri? Eh, Complecato. Che fate te ne privi di ruba? Ma? Perché non mi so sa fare Ah, adesso la sentiamo. Vabbè, da, andiamo. Ragazzi. Raga, toglietela la Discord, togliete la Discord. Avete tolta? Ma non c'era neanche. <ride> Perfetto. perché che io l'ho mutato il bot Desktop così, Cosà. voilà, quali voilà. voilà. Posso uccidere il. Oh, l'ho messa. non si sente però malissimo, te lo devo dire. Ma ah, no. Non è vero, si sente benissimo. Vabbè. <ride> vabbè andiamo dove sei Jaina? Ah, qui sono è, è, è così ma va così dove ho fatto il bambù E' così, così. Da, andiamo mi mamma mia oh ma quante basi ci sono ma vedi qua andiamo e ti copriamo tutto quello che si fa qua. mamma quanto coprono Esplodi stronzo, Esplodi Ma è gigante sto posto Se è vero Andiamo Che bellissimo Vabbè ce ne dobbiamo andare sennò il video non finirà mai andiamo, andiamo andiamo Andiamo Andiamo a lavorare ma dove zeni Zerium? Eh, oh! Andiamo dritto, sempre dritto, eh? Non eh, oh, posso teletrasportare oh, da te, foxen. Tata trasporto. Ho sbagliato, non mi la faccia. Ho rivoluzione la rivoluzione scritto malissimo Oh, un oh, un oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. pagamo vengo eh, che... no, no andrea no. andrei... oh, okay. oh, okay ok, andiamo. Ci teletrasportiamo avanti con l'ender le pier? Eh no, non c'è bisogno. Se c'è una montagna, lo facciamo. Mettete le barche. Le barche. Poi io, dopo Che voce è? Dai, Vabbè, ma dai, c'è una barca e non l'ha messa. no Ok, tieni. Se <ride> <Te> lo <ride> lasciate prima. <ride> <di ride> <me. ride> Ma scusa, ma okay. come fate a partire okay. avanti se poi Grazie. non sapete neanche dove andare? Vai, ma va la prendi, la va lasciare. Vabbè, eccola. Vedi? Ah, no, ok, l'ho potuta perfetto. Ok, allora, andiamo. Vai, voglio uscire, voglio che tu conduca. No, aspetta, aspetta, aspetta. Andiamo, via, lasciamo indietro. Andiamo, fuori. via, via. via. Sì, ma... Aspetta, ma tu c'è Che problemi, la pita. La barca e chiù, mamma mia, eh, Mi hanno sciuppato sì. la barca. Ragazzi, ah, <ride> oh <Dio. ride> è stato la di nuovo. Denocale. Di nuovo, barca, barca, marca. Deployata la barca, Barca, barca. Zen. Zen. di me! Ok, smettete la cazzo di barca, please. <ride> Spiglia quello, mettila! Morta. Me l'ha data a me E mettila! La nostra, Ehi, la nostra. Andiamo, re. Ehi hey, Daniel, facciamo un'altra. Vai, fallo, oh, fai un'altra. Eh, va Tu c'hai e... la crafting. Non, non sappiamo parlare oggi. Sì. No, Stefano. Dove era io? Sono qua, sono qua. Eccola. Grazie. andrea, andrea è e andiamo. Vai Auto qui Aleo! Vai, eh, però devo sta fermo. Mamma eh... mosso! Aspettate! Ok, andiamocene, lasciamo indietro Andrea perché non lo caga nessuno. Perfetto! <ride> andiamo! Vai! Mi sto scantando contro tutte le lili! <ride> Ci stiamo, volevi dire! Il viaggio è finito Non so scendere dalla barca Ma non è vero, c'è ancora acqua ragazzi Perfetto Redeployee Red Sali però Vamos news E eh, Andretti sei preso la nostra barca La mia barca Come c'è la Oh mio dio che voce ragazzi <ride> Ma non abbiamo più una barca noi ma... è finito il viaggio ragazzi e eh, perché state andando avanti poi? Dobbiamo andare da sta parte... Poi siete schifo. Ah, No, eh. no, no, no, dobbiamo andare indietro. Sì, dove dobbiamo andare, andare? Indietro. Come, indietro? Sì, se, se, poi voi vi siete andati tutti avanti. Scusa. Ah! Che cazzo è, è successo? <ride> God, è crashato. È crashato malissimo. <ride> yeah. E io vi, io ero in barca con lui e l'ho visto sparire nel vuoto. Godo Leo, dove stai? È eh, molto lontano, fammi il TPA. TPA Fox R081 Sono addirittura in un altro bioma, quindi. A posto. No, mi sono una mossa perché ero in acqua, rifai. Dai, ma siete. Prima accetta il mio, per favore accetta il no no no no no no a casa tua per favore Andiamo andiamo Oh accetta il mio accettato no no accettato Non no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no a e eh, la eh, la stefano no no no no no no no no no no Ok Non ti muovere Cazzo mi sono mosso Da nah, ma sei sì. no, no, mm, no. ritardatico Ok Ritarda-ritar rit ritardatico gli dice la tua madre <ride> ok <ride> <No>. Artico <ride> Artico In che senso bello. Artico si sì. sì. Ma dove oh, sono le altre? Non date Cosa siete tutti? No. Uh, Stefano è qua <ride> Daniel, ma andiamo ah, qua Daniel c'è, cioè. ciudo i cavalli. Ma dove stanno? Andrei, ma Gì. ci fai no. te. Eh, raga, ciulate i cavalli che danno la pelle che ci stanno per... E Dio, Saboni buoni, so buoni so le... cavalli, ragazzo, no. so Perché... raga, devo cavalli. Perché? Ma dove state? Abbiamo eh. mangiato due cavalli. E voi, allora, andate a caso. Ti pare, ripari. E di pure a Daniel un Ehm. Coso. Coso chiamato anche Stefano. Eh, quando non ti compri. Portale. Ti non compreresti? Coso ho chiamato anche Stefano. Ti compreresti per favore? Eh, Rainbow Six Siege? Quanto costa? 9 euro. Aspettate un attimo. No, so, poi, vedo. Eh? poi vedo. Abbiamo trovato, abbiamo trovato. Almeno ci giochiamo insieme. Oh, fatto... L'abbiamo trovato il tesoro. Oh, ti piace, ti piace la colonite! è nel cielo è sotto terra è no fatti via tipa me me non muovete è sottoterra dobbiamo scavare non muovete tipa me è stato in macetato scavo io il pavello c'è cioè. un'altra cosa ti ho chiacchettato ma zenion l'hai scavato scavate. Io... io non ho una palla ma niente, nessuno ce l'ha. Solo <ride> io. Io ce l'ho la pala. Ok. Oh, lottellini. Aspetta che sta... Okay. Oh, sciacquatevi dalle palle. Aiuto, dove sono? Oh. No, chi è? No, porco. No, no che è sta mafia. Oh. Chi è sta orgere, che? Dai, dove cacchio è? Spazio vitale, portai! Aspettate, no! Oh, rega raga, non, non scavate per un attimo, please! Non fatelo, please! please penso, oh. eh. Non fatelo, please! Dai, però se non troviamo niente io mi incazzo. Perché qua dice il punto, eh? Credo che dove stiamo da un'ora a cercare comunque? Anche po'. di più. Così. Carbone, pignol! Carbone per i figli sì, di qui, puttana chiamate sì, anche sì, Andrea! Ti <ride> vengo no. addosso! Non è che sta sopra, in super. cioè sopra nel cielo! No, no. si sì. Basta il oh. mio viaggio è finito qua con la. pistronzo, lì la pistronzo! Prendi la pistronzo, gli vai! ci ha va buttato la lava, chi è sto figlio di miglior? Chiamato anche ah, da. Zer di me. Ma no, no aiuto No muoio muoio muoio muoio muoio muoio Giuro che si chiama vodka Panda Ma dov'è? Dovrebbe essere qui Io mi teletrasporto. Chi è fuori? Chi è fuori? Chi è fuori dalla bocca? Eh, nessuno <ride> Mi teletrasporto da te No sì, Niente un... <ride> Affetta. Aspetta! No, fermo, fermo, fermo! Sto andando io fuori! No! Palanga aspe aspetta! Palanga, aspettano! No, non si dicono i cognomi, ascoltate! Scusatemi! E eh, niente! Saldi. Andrea! Andrea! Accetta Andrea! Sono stanco da quante volte ho detto accetta Andrea Sei zitto Forse accetta accettato funziona Ma non lo so Resta Nai gula eh, Niente <ride> Stefano accetta tu Malditana, Eh aspetta super Usciamo in superficie Infatti io sto cercando di uscire Secondo me Oh è sopra eh. perché è Andiamo No ma che andiamo? Aspettami È one way andare in superficie Andiamo, Guarda, allora io vado... Un... Non so dov'è sto coso, sta cassa. Per... Vai, metti i blocchi. Aspetta. Devo... Togli, togli, smetti di saltare per un attimo. Che ti vedo tutta la luminescente per le scede. Vai da qua. Togli. Ok. Ma no, i blocchi! As... Aspetta, lo so. Io sto cercando di vedere se sopra sta qualcosa, perché qua dovrebbe essere. Fatti più. Vai a... Vai. Ok. Salta, salta, salta, salta, salta. Sto sì, saltando, mamma. Oh, epico! Ce cioè, siamo stiamo facendo. Siamo fumati sopra. Salta, salta, salta, salta. Io scavo e tu metti i blocchi. Sì, magari col piccone però. Da, ma.. Sì, con la con... Ah no, non sto. Non lo sto facendo col piccone. Che... No, stai con i semi. Vai, oh. no, salta, questo. salta! Sto stato... saltando. Mamma mia, che lavoro di squadra. Ehi, hey, fermati, fermati e scava. No, basta saltare. Scava. Ok, Salva. Right. Ma si sì, mo Ok. <ride> ma moriamo soffocati nel muro. Io comunque non la trovo sta cassa. No, raga, non c'è. No, non mi dia, eh. ma com'è possibile? Non c'è? Non Prova a vedere nel niente prima. No, prima ho visto e uh, c'era la cobblestone. L'hanno fregata. Eh si. Sì. No. Eh si sì, è vero. Abbiamo fatto tutto usato. sto viaggio a caso Eh raga Vai che siamo arrivati che io, Stefano non Raga veramente questo. siamo riusciti a uscire Sì Però metti i Poi... blocchi please sì. Mamma mia Non è giusto Cibo Cibo fa... raga sta morendo di fame Eh pure io Che, lav che lavoro di squadra, ragazzi Ma eh, dai non è giusto per niente Ma tu dov'è No Ma non è che ha questo No no no non è questo a me indica perfettamente Qui, qui Qua dove sono caduto che quindi anche sono morto Raga uh, mi da voi Mi serve un no, sacco di lava. No da me no da me Ok ora si sì. Mi serve un sacco di lava Bene sono morto Eh accetta Ciao Buongiorno, mi serve la lava. Raga dopo? No, perché? me devo andare. No Ciao. Ci... Andrea! E... Dopo andiamo sul gioco chiamato anche no. macchine. Non parlarti queste cose. Andrea? Ok. Eh? A che Poi ti serve vediamo. la lava? Mi devo fare un setto. e eh, che devi fare? Devi bruciare tutto? Ehi eh hey, guys, guys, guys. <ride> io io vado via nel, mm. verso l'infinito e oltre sta dove vai ci ha anche il gioco bello sta venendo sta venendo ah non mettono più i giochi gratis boh. mi trovo più un gioco gratis Va qua sulla... <ride> sto video a sto punto che è finito Ah, sì, ragazzi, vi voglio molto bene. Addio. Ah, addio.